Grazie Presidente, eccomi. Brevemente, eh, questa mozione... Eh, si riferisce a eh, una volontà di stanziamento di alcuni fondi, come sappiamo nel periodo di emergenza Covid abbiamo avuto appunto, la necessità di porre in smart working eh, i dipendenti, comunque i lavoratori di Roma Capitale e in questo caso parliamo dei dipendenti dell'Assemblea Capitolina e, eh, lo smart working è stato un passo diciamo, ehm, obbligato in questa fase e che comunque deve darci un monito perché è un grande passo verso il futuro per il lavoro, per una concezione di lavoro anche presso il proprio domicilio perché eh, sappiamo che ha eh, facilitato anche un po' no? da parte il menaggio familiare che comunque rimane eh, comunque mh, difficile da gestire da casa insieme al lavoro, però comunque ha eh, costituito un cospicuo eh, risparmio anche a livello di fatica, di tempo, di spostamento e eh, di tante altre cose. Eh, ringrazio per questa mozione anche l'ufficio di presidenza dell'Assemblea Capitolina perché il 5 maggio si è espresso positivamente sulla possibilità eh, di destinare. Parte dei fondi che sarebbero stati destinati per il lavoro, eh, per, diciamo, per il salario dei dipendenti dell'Assemblea Capitolina e che invece sono stati risparmiati proprio perché posti smart working, quindi sappiamo che una parte di, quel, eh, di quegli emolumenti eh, non potevano essere dati ai dipendenti proprio perché posti smart working secondo le norme e quindi abbiamo avuto un risparmio di spesa fondamentalmente in Assemblea Capitolina. Questi risparmi noi vogliamo eh, destinarli per una causa che non è soltanto una causa relativa agli uffici dell'Assemblea Capitolina, come potrebbe sembrare, lo è, però il punto importante per i cittadini è che la mozione che andiamo ad approvare è, eh, raggiunge un obiettivo che è tra quelli dell'amministrazione, credo presente, futura, eh, anche passate volendo, però eh, cerchiamo di farlo noi oggi ed è quello di trasferire eh, gli uffici dell'Assemblea Capitolina o meglio dei gruppi da un immobile che è quello di Via del Tritone che costa circa un milione e mezzo l'anno, perché non è di proprietà di Roma Capitale, invece di in un immobile che è di Roma Capitale e quindi a costo zero. Quindi, questi, eh, que quindi è questo il vero, diciamo, il vero obiettivo di questo spostamento, oltre comunque a facilitare la vita dei consiglieri sia presenti che futuri ovviamente. Questo, questa mozione infatti chiede di stanziare quei risparmi di spesa eh, dei dipendenti dell'Assemblea Capitolina che sono stati accumulati in questi mesi di Covid e di destinarli per tutte le spese occorrenti a questo trasferimento che ripeto non è soltanto una, una facilitazione del lavoro dei consiglieri presenti e futuri, lo sottolineo, ma eh, è, va a raggiungere un obiettivo importante che è quello di arrivare ad un costo zero per quanto riguarda la sede dei gruppi capitolini. Grazie Presidente.